crolleranno tutti i mercati quali saranno le conseguenze di questo momento storico gli eventi di questi giorni hanno ovviamente un grosso impatto anche sugli argomenti che abbiamo già trattato su questo canale negli ultimi giorni e nelle ultime settimane quindi argomenti relativi per esempio alle politiche monetarie ai tassi di interesse e alle politiche restrittive ed espansive dal punto di vista monetario che sono state adottate o che verranno adottate o che verranno sospese infatti abbiamo visto Visto, come le maggiori economie occidentali si starebbero incamminando verso una progressiva adozione di politiche economiche, quindi monetarie, quindi da parte delle banche centrali, restrittive, abbandonando invece quelle prevalentemente espansive che erano state adottate durante questi anni, quindi caratterizzati dalla pandemia del Covid. Tuttavia, nonostante tutto ciò di cui abbiamo già parlato nelle ultime settimane, Adesso ci sono delle nuove condizioni da considerare. Infatti la situazione geopolitica impone alla BCE in primis di rivalutare la situazione e forse anche di attendere ulteriormente prima di attuare politiche da falco, quindi politiche restrittive. E questo in quanto l'economia a fronte di ciò che sta succedendo in Ucraina potrebbe risentire nell'eurozona addirittura fino all'1% del PIL. Chiaramente questo penalizza la crescita economica, lo economico e la piena ripresa del post pandemia e la banca centrale ovviamente non può prescindere da questo nelle proprie valutazioni infatti Lagarde ha detto che questo è il momento di farsi guidare dei principi di flessibilità dell della banca centrale europea per gestire questa situazione una situazione molto complicata a causa dell'inflazione che tra l'altro è prevalentemente determinata dal rialzo dei costi dell'energia che sono strettamente correlati anche con la crisi che c'è a livello geopolitico in questo momento quindi la posizione della banca centrale europea non è per niente facile perché perché deve mettere insieme molti pezzi nel senso che abbiamo un'alta inflazione che va frenata e che è determinata prevalentemente in Europa cosa che invece accade diversamente in altre parti del mondo come per esempio negli Stati Uniti ma in Europa l'inflazione è prevalentemente determinata dal rialzo dei costi energetici che sono correlati alla crisi che c'è tra Russia e Ucraina ovviamente quindi come si fa a frenare l'inflazione tendenzialmente adottando politiche economiche restrittive che però in questo caso non si sa bene quanto davvero poi possono essere efficaci e oltretutto politiche restrittive che potrebbero danneggiare l'economia che potrebbe contemporaneamente venire danneggiata dalla situazione appunto della guerra che potrebbe incidere negativamente anche fino all'1% sul PIL nel senso che potremmo realizzare 1% in meno di PIL nell'eurozona quindi con questo voglio dire che bisogna seguire adesso molto da vicino la situazione della banca centrale per capire in che direzione si muoverà e per capire se rimarrà sui suoi passi nel senso che potrebbe nel prossimo futuro comunque attuare delle politiche restrittive o se invece tenderà a temporeggiare maggiormente. Tuttavia non finisce qui il discorso relativo alla situazione geopolitica, quindi alla crisi che c'è tra, tra Ucraina e Russia. Infatti le sanzioni che stiamo attuando, unite ovviamente anche alle sanzioni che stanno venendo implementate da Regno Unito e da Stati Uniti, causeranno ovviamente delle implicazioni a livello macroeconomico e a livello proprio del mercato e ovviamente tutto ciò di cui sto parlando avrà diretto effetto anche sulle quotazioni dei titoli di borsa infatti ci sono aziende che verranno probabilmente penalizzate da questa situazione quindi anche dalle sanzioni e aziende che invece potrebbero venire favorite ma adesso ci arriviamo le tre conseguenze principali che potremo vedere nei prossimi mesi da questa situazione sono uno shock della domanda, uno shock dell'offerta e maggiori fondi quindi maggiori quote di PIL indirizzate all'esercito quindi agli armamenti e al settore militare. E apro una parentesi, le armi date al settore militare, quindi all'esercito, sono ovviamente soldi che non produrranno ricchezza poi nel lungo termine, nel senso sono fondamentali per difendere chiaramente il, il paese da eventuali attacchi, eccetera, eccetera. Però il problema qual è? che in una situazione di pace è molto meglio per l'economia perché i soldi possono essere indirizzati per esempio all'istruzione o alla sanità che sono segmenti che creano poi ricchezza nel lungo periodo perché è una popolazione più sana quindi se metto i soldi nella sanità genera poi più ricchezza nel lungo periodo anche perché le persone sono più tranquille, più felici eccetera eccetera idem nell'istruzione più io istruisco le persone e più genereranno ricchezza poi nel futuro quindi purtroppo questa situazione obbligherà i paesi europei, anche gli Stati Uniti, a mettere più soldi nell'esercito. E mettere più soldi nella difesa, nell'esercito, eccetera, implica che sì, avremo una difesa più efficace, questo va bene, ma il rovescio della medaglia è che in una situazione di pace in cui non, non si è costretti a mettere soldi nell'esercito perché le tensioni sono basse eccetera eccetera i soldi potrebbero essere destinati a cose molto migliori dal punto di vista proprio anche della produttività oltre che dal lato umano è più bello mettere i soldi nell'istruzione e nella sanità piuttosto che nelle armi chiaramente comunque shock della domanda perché? shock della domanda nel senso che avremo meno domanda in occidente nel senso che certi beni comprati dalla russia o meglio da aziende russe in questo momento probabilmente non le potremo più vendere alla Russia per diverso tempo a causa delle sanzioni e questo cosa comporta? comporta che ci sarà meno domanda per le aziende che vendono alla Russia certi prodotti e per adesso si parla prevalentemente di prodotti destinati ovviamente ad uso militare quindi tecnologico o proprio relative proprio al settore delle, delle armi eccetera però il discorso qual è? che le nostre aziende tendenzialmente avranno uno shock della domanda perché avranno meno domanda da quel punto di vista al contempo ci sarà uno shock dell'offerta perché? perché la guerra tra Ucraina e Russia questa guerra ovviamente aggrava anche le relazioni tra Occidente e Russia per ovvie ragioni e di conseguenza è possibile che per adesso ancora no ma è possibile che la russia applichi poi anche dei, dei limiti alla sua offerta quindi per esempio al gas e crei quindi dei limiti nella nostra fornitura di gas e questo potrebbe causare dei problemi notevoli perché ovviamente noi importiamo molto gas dalla russia e quindi potrebbe essere una situazione diciamo complicata poi da gestire e con questo a cosa voglio arrivare voglio arrivare al fatto che ci sono aziende come per esempio quelle molto legate alla Russia che potrebbero avere dei, dei ribassi ovviamente anche dal punto di vista ipoteticamente azionario e quindi il ragionamento qual è che bisogna stare attenti a questo tipo di aziende che potrebbero venire penalizzate per la situazione geopolitica. Al contempo purtroppo le aziende vicine al settore militare quindi quelle proprio relative alla produzione per esempio di armi oppure anche quelle relative al settore tecnologico però vicino alla, alla difesa ecco queste aziende potrebbero invece avere dei benefici della situazione e avere dei rialzi nel tempo tuttavia eh, con questo cosa voglio dire voglio dire di stare chiaramente molto attenti perché perché andiamo in una situazione dove i PIL potrebbero avere delle contrazioni i titoli azionari in generale potrebbero risentire di questa situazione soprattutto quelle quei titoli relativi a per esempio alla Russia o meglio titoli che hanno grossi collegamenti con la Russia per esempio o anche con l'Ucraina in realtà e quindi di conseguenza insomma dobbiamo stare attenti in questo senso oltre al fatto che comunque le riduzioni del PIL potrebbero scatenare diciamo delle reazioni a catena tipo la mancata adozione di politiche restrittive della Banca Centrale Europea e insomma tutto ciò che riguarda poi il discorso valute che ovviamente continueremo a monitorare e nei video insomma delle prossime settimane comunque sia se ci sarà qualcosa di rilevante da raccontarti noi lo racconteremo. Con questo è tutto, io ti invito a lasciare un like a questo video se il video ti è piaciuto e ti invito anche a iscriverti al canale se non vuoi perderti nessun nuovo video. Ti invito anche se ti va a dare un occhio al mio canale YouTube dove invece si parla prevalentemente di business, di marketing e di sviluppo di business. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!